Siamo con Simona Pinelli, le chiedo un bilancio di questa edizione di Politicamente Scorretto. Il bilancio è positivo prima di tutto perché siamo riusciti a farlo finalmente in presenza. Dopo due anni in cui Politicamente Scorretto è stato come un po' sospeso, eh, causa pandemia, eh, ritornare in presenza è, è stato non solo una cosa eh, ovviamente positiva per la fine della pandemia, ma anche il fatto che Politicamente Scorretto per sua natura è un festival che va vissuto in prima persona. Eh, come dicevano prima nel panel di chiusura, è guardandosi in faccia, è eh, mh, sentendo le domande che il pubblico fa, è confrontandosi direttamente che si riesce a ragionare, come diceva giustamente eh, Carlo Lucarelli, su quelle che sono le tante tematiche che politicamente scorretto da 17 Egizioni porta avanti. Quest'anno è la verità unica ragione di Stato che è stata affrontata in una modalità incastrata no? Og ogni, ogni Panel, ogni incontro è stato incastrato l'uno nell'altro. Per cui il giovedì c'è stata la spia cabile su eh, D'Amato, che è uno dei mandanti eh, del processo appunto appena concluso. Eh, del 2 agosto che è stato presentato sabato. E il mercoledì abbiamo parlato di scuole impegno, scuole che ritornano per tutto politicamente scorretto, sia come spettatori che come protagonisti. Abbiamo parlato di donne e mafia Donne mafia che nascono eh, dalle scrittrici e arrivano ai personaggi come Elda Pucci raccontata da Ottavia Piccolo. Eh, abbiamo parlato di mafia eh, sia dal punto di vista degli scrittori sia dal punto di vista eh, di queste eminente grigie sia dal punto di vista dell'impegno, quindi libera eh, e il presidio del, comitato, del, del collettivo Polifroni di Leonardo da Vinci. Quindi, il bilancio per me è estremamente positivo, sia per la partecipazione, perché il pubblico è tornato. Dopo due anni sai, non sai come va a finire, eh, non sai come risponderà il pubblico a qualcosa che ritorna. Eh, il pubblico ha risposto con, con incontri veramente affollati e, e questo per me è stata una grandissima soddisfazione. Cosa ci possiamo aspettare dal futuro e quali sono appunto le prospettive che ha il Festival? Allora confrontandosi con eh, tutti i partecipanti sia nei, nei momenti formali, più formali, cioè momenti di incontro, sia nei momenti più informali, no? ci si vedeva pranzo, ci si vedeva cena, è stato un vero e proprio, passatemi la parola, festival, proprio perché c'è stato un riscontro, un passaggio di informazioni tra tutti eh, nei vari momenti in cui sono venute fuori anche delle idee eh, per il prossimo anno. Eh, la diciottesima edizione quindi Politicamente Scorretto continuerà eh, eh, eh, e continueremo tra assessori a passarci la mano perché io sono il terzo assessore che vede Politicamente Scorretto il terzo assessore che lo adotta e che lo porta avanti ognuno poi con i nostri, con i nostri percorsi eh, eh, sono, per esempio è venuta fuori un'idea di fare dei podcast è venuta fuori un'idea di valorizzare chi sta dietro le quinte di questo quindi le scorte ad esempio Quest'anno ne abbiamo viste parecchie, sono tornati molti ospiti che avevano scorte, Paci, Abate, ehm, la, anche la, la giornalista che ha fatto eh, Donne e Ma, Antimafia, quindi cercare anche di vedere quello che sta un po' dietro e i, chi, chi fa le ricerche per gli scrittori e per chi fa le, le, eh, la tv, proprio le, le inchieste tipo report o anche eh, i Blue Notte, no? eh, tanti spunti, tante, tante cose sono. Sono venute fuori e per questa diciassettesima edizione eh, sono obbligatori tantissimi ringraziamenti innanzitutto la regione Emilia Romagna che eh, da, da, da tempo da sempre crede in politicamente scorretto, la supporta eh, sia dal punto di vista dei contenuti, delle proposte di contenuti che dal punto di vista finanziario, eh, la CGL e l'AMPI che hanno pensato e voluto il panel sulla spia intoccabile con Giacomo Pacini, eh, Libera, eh, numeri e, e nomi contro le mafie eh, per l'appoggio continuo e, e, e il appunto la... Eh, il supporto anche dal punto di vista dell'offrire i prodotti di libera terra durante politicamente scorretto avviso pubblico di cui non solo la domenica mattina abbiamo fatto l'approfondimento sulla legge Rognoni e la Torre ma anche... E per la presentazione della graphic novel Vittime Innocenti di Mafia di Valeria Scafetta, che è stata presentata alle, alle, alle scuole, l'Associazione Vittime del Salvemini e la Fondazione della Regione Emilia-Romagna per le Vittime di Reato e Calamità, la Rete D'Afne, che hanno voluto il mercoledì eh, sera l'incontro proprio sulle vittime, sulla figura della vittima eh, in quelle che sono... Tutti eh, le, le, gli eventi e i fatti eh, neri di cui si è ragionato, tutti gli scrittori che hanno partecipato con grande entusiasmo, tutti in presenza, e, il, il, il, il Casalecchio delle Culture l'ufficio comunicazione del comune di Casalecchio di Reno e l'ist but lest Carlo Lucarelli che è uno stimolatore di idee e un realizzatore di sogni, cioè tu gli dici un'idea e eh, Carlo con, anche solo uno sguardo ti fa capire che tutto è realizzabile. Grazie.